Bentornati avventurieri, cominciamo oggi un nuovo tipo di video in cui esploreremo la lore, l'ambientazione di Strayban che vale sia per il gioco di ruolo sia per il Dungeon Crawler. L'argomento di oggi è il Magistero. Il Magistero è questa enorme istituzione interna all'Impero degli Eroi che ha diversi compiti ed è principalmente l'elemento che caccia le eresie, si occupa della questione marchiati e, in ultimo ma non meno importante, detiene in sé il culto degli eroi, quindi lo proclama, lo celebra e fa sì che ovunque nell'impero vengano appunto eh, venga reso merito, venga celebrata eh, l'idea dell'eroe del passato, ma anche dell'eroe che verrà in futuro, quindi spingendo i sudditi dell'impero a diventare essi stessi degli eroi, cosa che come sapete non sempre succede. Quindi il Magistero ha, diciamo, tre principali compiti. La prima, il primo di questi è la questione marchiati. La questione marchiati che significa? Che ci sono delle persone, uomini, donne, in realtà bambini, bambine, quando si rendono conto di possedere dei poteri, che a un certo punto, appunto, un certo punto si rendono conto di percepire la magia, di poterla manipolare in qualche maniera. Ora l'impero dice che immediatamente il bambino o la bambina deve andare al Magistero della città in cui vive denunciare questo suo potere e permettere quindi al Meister di al Meister è questa è la pronuncia giusta, di marchiarlo a fuoco. Questo marchio è una sorta di registrazione, permette quindi al Magistero di tener conto, di tenere traccia di un nuovo individuo capace di manipolare la magia. A quel punto quell'individuo avrà due principali possibilità. La prima è entrare a far parte del Magistero, la seconda è entrare a far parte della Milizia. In realtà esiste una terza possibilità ed è il marchio della rinuncia, un ulteriore marchio a fuoco in cui l'individuo giura di fronte a un Maester che gli farà un rituale apposito che non utilizzerà mai i suoi incantesimi. Ed è un giuramento molto grave perché da quel momento in poi quel Maester è legato all'individuo e se in qualunque momento l'individuo dovesse utilizzare magia, il maestro lo saprebbe e indirrebbe una caccia contro di lui come eretico. Ma non consideriamo questa possibilità. Di fatto, il marchiato può scegliere tra milizia o magistero, oppure può tenerlo nascosto. Anche perché non denunciarsi, fingere di non sapere di possedere dei poteri è sì grave, ma non gravissimo. Nella stragrande maggioranza dei casi viene punito semplicemente con il marchio coatto. Quindi, non ti sei autodenunciato? Male! Subirai una punizione, ma prima ti marchiamo, poi, dopo che avrai scelto se essere un miliziano o un addetto del Magistero, semplicemente la tua carriera futura partirà con molte difficoltà. Un'altra questione gestita dal Magistero è ovviamente la caccia alle eresie. Ora, nel mondo di Streiber le eresie sono molto ampie e innanzitutto riguardano tutto quello che fa parte del passato. Tutta la storia dell'umanità precedente alla catastrofe è considerata eretica, quindi che si parli di religione del passato, che si parli di storia del passato o reperti del passato, quello è tutto eretico. È vietato collezionare, ovviamente si parla di collezionare opere d'arte, o eh, no, anzi... Ovviamente si parla di collezionare reperti del passato, è vietato professare una religione che non sia il culto dell'impero, quello quindi eh, il culto degli eroi professato dal magistero stesso, e ehm, è vietato qualunque tipo di rapporto con la magia nera, la necromanzia quindi, e con ehm, gli abomini e per abomini si intende anche i Mishling. Quindi i Mishling, gli abomini tutti, che siano eh, Goblin, Troll eh, o quant'altro, sono considerati tutti parte di un'unica eresia che l'impero deve sterminare. E il Magistero si fa carico anche di questo. Come dicevo, l'ultimo punto, quello forse più centrale all'esistenza stessa del Magistero come istituzione, è il culto degli eroi. Nel, Nell'impero degli eroi di Streben non viene celebrato alcun dio, non esiste un dio, non, non lo considerano, però considerano il passato dal momento in cui nasce l'impero fino ai giorni odierni in cui sono ambientate le avventure. Quindi 101 anni di storia, molto stretto. Si inizia con Enzo, il figlio di Federico II, il primo imperatore, e si prosegue con gli altri imperatori ma anche con i campioni delle città che hanno reso un servizio tale da assurgere il ruolo di eroi. Ecco queste persone vengono venerate, vengono, venerate, vengono celebrate e proprio su quel culto si basa la spinta che l'impero sta mandando ai suoi sudditi per fare altrettanto, fare anche meglio, quindi distinguersi in maniera da favorire la, il proseguimento dell'umanità, dell il miglioramento dell'impero stesso e il combattere tutto quello che è considerato eretico dal Magistero stesso. Quindi questa istituzione è in qualche maniera simile all'idea che abbiamo dell'inquisizione ma sicuramente molto più forte dal momento che nelle, nei, su nei suoi ranghi racchiude tantissimi marchiati, quindi tantissimi individui capaci di manipolare la magia, indottrinati al fine di utilizzarla per il bene dell'impero.